Ho anche due smeraldi. Chi è quel mona che mi ha buttato nel vuoto? No, no, no, no, no. E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nelle Bedwars Wars con tre dei miei mod. Sì, e giocheremo la insieme la le bedwars. Be st e stiamo per andare... A giocare delle bedwars 4v4 dei perché fuori non c'è assolutamente il temporale E niente raga quindi siamo qua con i miei mod e cerchiamo di non eh, morire vabbè. buttandoci nel vuoto Subito a farmare steam, benedetti materiali Tu matte mi raccomando sempre l'arco come sì, al solito Sì, come al solito matte camperone vai vai No, perché devo sempre camperare. Proteggi io, il, per il letto, per qualcuno protegga il letto perché non voglio fare il tapparangurio di solo. Per l'oro, io me lo faccio. Per l'oro, prenditi tutto, ti prendiamo una forge e tu lo fai. Ma gli dati tubo. Va bene, Questa non è una buona idea. Eh, anche secondo me, quindi fidati che se inizia... Che bello quando, quando cadi nel vuoto perché il server non supporta quando costruisci un ponte adesso mi riprendo di nuovo i blocchi okay. e da bravo indiano quale sono vado a morire di nuovo tanto qua raga c'è l'ira di dio <ride> c'è l'ira di dio dio di che duone. si sta scatenando su di noi guarda quello là come fa il ponte è l'invisa si che gioca su sti serveracci ancora peggio guarda, guarda il tappe nazionale che è al centro il tappe nazionale mi piace troppo, sta pena. Dai, non ha niente di vita, questo non può uccidermi. Eh, invece si sì, ce la fa perché ha la kill Laura Eh, invece mi pare proprio. Sì. Mi pare proprio che abbia la kill Laura eh, sto scemo. Perché mi pare che sia un tabernacolo. Eh, hm? Eh, Gabri, però, ha rotto il letto. Ah, lo, ah no. Tanto, Gabri non ce la fa a rompere il letto. Eh, no, <ride> Però, eh, Il bello è che c'era il giallo con 10 due HP. Oro, io che ho cominciato a attaccarlo 7 mesi prima di lui, e giustamente muoio. Cosa ti fai? L'armatura di ferro? Sì. Grande! Ah, ok, no, ce l'ho da solo, non mi serve più. Io che nella cesta non ho niente. Io che nella cesta metto qualcosa perché non voglio perdere. Facciamo la, la forgia, va? Che qua non si ferma nulla. Ma potremmo anche fare effettivamente un ponte dal centro, ma dal centro. No, no, no, no, no È troppo rischioso. In Se qu... perdiamo il letto, ci dobbiamo per forza toglierci i ponti dai, dai diamanti. No, infatti i ponti dei diamanti sono gli unici che devono restare. Al... Mai andare al centro quando non si ha un letto. Eccolo. Allora. Se tu mi fai cadere nel vuoto così giuro che ti picchio, ok? Non è niente, di... Ho due diamanti e 32 di lana, ma soprattutto i 32 di lana. Chi se ne frega dei diamanti? <ride> Ho anche due smeraldi. Chi è quel mona che mi ha buttato nel vuoto? Scemo, gay! No, ah, no, no, no, no, no. Che male che fai? L'ho ucciso. Perfetto. risolto. Basta raga la smettete di camperare per favore che io ogni, sono vo al 100, ogni sì. volta che spawno di nuovo perché io muoio ogni 4 secondi ogni volta che spawno c'è qualcuno che mi uccide eh, c'è no, qualcuno già, che spawn no no già non... non mi sembrava casa nostra ok ok ok anzi devi notare esattamente soprattutto la seconda cosa che hai detto, cosa hai detto questo devi... non lo so però c'è un lampo quindi di conseguenza arriverà un truò. Se adesso sto blu che io colpirò non cadrà nel vuoto, allora lì mi incavolo un po', perché non possono, oltre alle hack, avere anche l'anti-knockback. Godo come un riccio! Qua Madonna, non ho mai visto un riccio godere così tanto! Anche Io Io non ho mai visto un riccio godere! Io non ho mai visto un riccio, in realtà! Altro lampo sta per esplodere tutto! Non ho mai visto! un Godo, Gabri, Godo! C'è un giallo che non si sa da dove è sbucato. Ma Che hai due diamanti? Ah, queste teste. Eh, non ho diamanti, queste teste di tazza. Eh, te, per... Mettete i diamanti. Oddio, che salvataggio, raga. Non avete idea di cosa ho fatto. Ale, guarda un po' nel mio schermo. Guarda. Fatto. guarda come mi sono salvato. Non mi interessa, grazie. Che che sono. Ti preparo a pushare Io blu. ho i due diamanti che ti servivano E io ormai ne ho 9, quindi non me ne frega assolutamente Wow! Più. Fai la sciarpa, no? Sì, ovvio Secondo te Poi, sì. poi Golden non Forza Non sarò mica andando a pushare il blu nonostante io non abbia un'armatura, no? Ricordi io... Aiuto, c'è il blu che mi segue No, no, no No, no, no Aiuto, aiuto, aiuto Ora, Qualcuno mi dia una mano, aiuto, aiuto Tu ci credevi Mi segue ancora Soprattutto quello che hai detto tu, Gabri Non mi seguo più Ok, hanno capito quello che ha detto. Sì. sì, sì, soprattutto. Io sono circondato da due Steve e un Alex, raga. <ride> oh Dio, che, che rischio. Matte? Porca vacca. Sì. Non è vanilla. Non fa nulla. Ah, è stupido, Matte. Ma <susurra> certo, infatti io non faccio nulla vado in giro con la spada di ferro adesso io ti do knockback laterale voglio un po' vedere se non muori o no la galletto dei blu se n'è appena andato tipo ah, si sì? Sì. Ah, e no. muori e oh! bongo stack no, smettila Ma no, ho perso vita, non può essersi preso la roba in creativa. No, no, è, è chiamano... sparito il adesso. E eh, grazie, l'avranno ben bannato, no? Meno male, sono bucea... stava volando mentre copriva il letto. Ok, oh, <ride> sì. e poi metteva un, un po' di blocchi di ossidiana, mica era in creativa, no. Ma dove, Ma sono Ma dove si sono mai visti gli hacker in questi server? Ma che dici? Non ci oh raga ziti ziti siamo gli unici colletto mm. cheat 4 diamanti raga qualcuno mi aiuta che ho oh, tipo un fracaglione di smeraldi e mi seguo un blu molto se prendi un'altra spada di diamante ti picchio fino alla tua morte mm, cosa? È mm. un blu ma scusate attimo, io un pro... mi seguo perché non mi seguo un blu è caduto raga abbiamo un problema raga e è... E, eh. e sopra la base sua perché ci sono diversi blocchi piazzati verdi. Ok, ne ho 11, non ne ho ma perso fra, manco uno. È La casetta fra, è la casetta, ma non c'è nessuno ne dentro. Siamo sicuri. Vabbè, vado a ricontrollare. No, allora, io sono io l'ho trovato, mi sa. Trovato! Dov'era? Ah, era in un buchino, era in un buchetto. Aspetta, lo trollo. Dov'è? Esplodi. In che base è? È nella sua, dove dovrebbe essere secondo te. No, Vai, muori! Ho vinto, abbiamo vinto, raga, Abbiamo vinto, l'ho buttato di sotto. GG We, we e quindi ragazzi per questo video è tutto Ho giocato con Violin Music, Findelix e Taperangurio Che ora vi saluteranno nell'ordine in cui li ho detti Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, iscrivetevi a tutti Ci siamo divertiti tantissimo e ora tutti e quattro ci buttiamo qua nel lago Pronti? 3, 2, 1 Ciao E Violin Music ovviamente è arrivato in ritardo